Ciao a tutti, sono Alberto dell'hotel Commodore di Riccione, figlio dei titolari e noi ci troviamo proprio in prima linea sul mare, 54 camere e un albergo un po' familiare. Ho scelto Hotel CC in quanto mi è stato consigliato eh, direttamente da Marco come strumento per poter aiutare il mio lavoro. Prima il mio lavoro era diciamo, molto diverso, nel senso che era più complicato, nel senso che tutto veniva fatto manualmente tramite il programma di posta elettronica e quindi tutti i giorni arrivavano una serie di, di calendari, di promemoria che mi eh, diciamo, mh, suggerivano di compiere delle azioni. Dopodiché, eh, utilizzando questo programma, sicuramente i miei tempi di lavoro sono diminuiti e sono diventati più efficaci. I tre punti fondamentali di Hotel CC si possono provare a riassumere, magari sono anche di più. Sicuramente il tasso di conversione, mentre prima abbiamo visto che per ottenere un risultato positivo bisognava almeno mandare un centinaio di proposte, adesso diciamo, dal mio punto di vista, soprattutto sul mio campo specifico, si aggira intorno al 15-20%, quindi direi che ho un ottimo risultato. Poi, soprattutto a livello di grafica, molte volte quando si mandavano dei preventivi usciva l'immagine, non ritornava tutto come tu volevi, invece sai che eh, a destinazione arriva sempre quello che tu vuoi. E poi possiamo fare sempre delle offerte specifiche in maniera molto rapida. Sì, sicuramente lo consiglierei, anzi l'ho già consigliato perché, diciamo, altri colleghi lo utilizzano, mi hanno chiesto un parere e ho sempre dato un parere positivo. E direi che è uno strumento professionale e questo già avere un qualcosa di professionale eh, ti aiuta a lavorare meglio e come dicevo prima senza stare a ripetermi soprattutto sui tempi sui tempi di esecuzione delle azioni mentre prima per fare una determinata azione ci chiedeva molto tempo anche molte persone e qui viene fatto in maniera automatica dopodiché se uno vuole intervenire anche personalmente è un altro tipo di discorso perché magari vuole essere più sicuro eccetera però sai che comunque è un'azione che viene fatta e quindi questo qui è già un punto a, diciamo, a favore.